Io passo la parola a Francesco Ronchi, eh, Sinestesia. Da più di dieci anni nell'IT, per cui le avete viste passare di mode e di cose concrete. Anche quindi ci facciamo, dai. C'è un microfono. Ma io ci posso, mi, senza... no, mi sentite anche senza. No, per gli amici in streaming ah, okay, altrimenti ci picchiano. Va bene. Eh, bene, buongiorno a tutti. Io sono Francesco Ronchi, appunto fondatore di Sinestesia SRL. Uh, Sinesesia è una società che si occupa di sviluppo e progettazione di applicazioni su mobile e web. Il, il mobile diciamo, è, è, il, è il focus principale della, della nostra società, che è una società che nasce come società di tecnologia uh, e si evolve aggiungendo anche tutta la parte di comunicazione e di marketing. Uh, però il cuore pulsante della società è una società uh, tecnologica, insomma, un, un team di, di esperti sviluppatori grafici e, e quant'altro. Allora, entriamo nel vivo, raccontando alcuni fatti sul mobile. Allora, non vi racconto numeri, eh, non è vero, qualcuno ve lo racconto, <coughs> prometto che saranno pochi, perché immagino che eh, ne abbiate già sentiti tantissimi. Eh, sostanzialmente tutti dicono ormai che eh, il 2013 è l'anno del mobile, ci sarà il sorpasso, durante quest'anno di quello che è la, il numero di connessioni da, da web rispetto a al numero di connessioni che viene fatto attraverso i dispositivi mobili. Quindi da quest'anno più del 50% degli utenti navigheranno eh, da mobile, già, già sta succedendo adesso. E questo è un dato eh, quantitativo, 20 milioni di utenti, ma il dato qualitativo è che il mobile dal punto di vista di quello che possono essere eh, le strategie di marketing e di comunicazione funziona molto meglio del, delle tradizionali campagne online, a 3, 4, anche 5 volte meglio eh, rispetto a molte metriche standard. Eh, quindi... In sostanza ci troviamo di fronte a due, a, a due, grosse, eh, a due grandi fatti, la, la grande diffusione del, del mobile e l'efficacia. Sommate danno un'opportunità importante. Come sfruttarle? Beh, eh, la, la prima cosa che io mi sento di dire è la conoscenza, allora quello di cui vi voglio parlare oggi eh, deriva dall'esperienza di sinestesia nella creazione di applicazioni, nella creazione di app in particolare, eh, da quando siamo partiti ne abbiamo eh, create oltre 50, e voglio raccontarvi un succo di quello che insomma, sono state eh, le esperienze che, che abbiamo avuto eh, e quello che, eh, è la strategia che porta poi effettivamente al successo o al fallimento di una campagna di eh, marketing mobile basata, basata sulle applicazioni. Quindi conoscenza eh, del, del, dell'ecosistema, del media eh, e la strategia, una strategia eh, elaborata sul, um, sul campo. Bene, le mobile apps, che cosa sono? Vabbè, lo, lo saprete ormai tutti, sono delle applicazioni che possono essere installate direttamente su, sui dispositivi del, dell'utente, a, a differenza di quello che è il mobile web, di cui oggi non, non mi occuperò, che è... Chiaramente il web ottimizzato per i mobile. Quindi la, la vera rivoluzione delle mobile app è stata la possibilità di estendere le funzionalità dello smartphone, di, di quello che effettivamente rende smart eh, il telefono. Vi avevo detto che non qualche numero avrei dato, 40 miliardi di download di applicazioni e quasi 800 milioni di app complessive soltanto per quello che riguarda l'app store di Apple. Quindi questo giusto per, per sottolineare ancora eh, per l'ultima volta questo, questo fatto, una crescita esponenziale. Eh, questo fa pensare, può far pensare, può far credere che ehm, sia facile raggiungere degli obiettivi e dei risultati attraverso questo video, attraverso le app. Eh, in realtà è un po' eh, a volte un po una corsa all'oro, eh, se, se pensiamo a quanti effettivamente si sono lanciati con eh, l'idea di eh, ottenere dei risultati pazzeschi nel, nel mondo del mobile, eh, poi in effetti sì, alcuni ci sono riusciti, ma in, in rapporto ai numeri che abbiamo visto non sono poi così tanti. Un esempio fra tutti, eh, la finlandese Rovio, la, la, la società che ha creato Angry Beard, che conoscerete, un gioco che ha fatto un successo strepitoso. Beh, allora, Angry Bird è stato creato con circa 100.000 euro di investimento iniziale, eh, nel, nel giro di 15 mesi ha portato a un fatturato totale di 50 milioni eh, la, la società che lo ha creato, però attenzione non è stata la prima applicazione che lo hanno realizzato, ne hanno realizzate 51 prima di arrivare ad Angry Bird. Perché poi sono riusciti ad avere successo con Angry Beard? Beh, allora, sicuramente perché hanno guadagnato eh, una buona conoscenza di quello che andava fatto, hanno ehm, sfruttato un buon design, eh, quindi una progettazione accurata di quello che è, il, è stato l'applicazione, il gioco in sé, eh, e sicuramente anche Perseveranza è una strategia dietro eh, completa e complessiva. Quindi si può arrivare, però attenzione, serve la strategia. Allora eh, abbiamo identificato alcuni punti principali di quello che possono, che, che può essere, eh, che possono essere gli step, i focus su cui eh, soffermarci. Il primo è quello degli obiettivi, gli obiettivi sembrano banali e scontati ma spesso e volentieri arrivano da noi dei clienti che vogliono fare un'applicazione, vogliono fare una campagna su mobile ma non sanno bene neanche perché, perché magari hanno sentito che appunto funziona bene, ci sono delle buone possibilità di ritorno però attenzione bisogna cercare immediatamente di capire quali sono effettivamente ehm, gli obiettivi che ci si propone. Gli obiettivi possono essere moltissimi, eh, possono andare dalla uh, crescita uh, della conoscenza di un brand uh, alla vendita online, alla creazione magari di un'applicazione che è essa stessa un servizio, oppure fornisce un valore aggiunto ai servizi del, della società stessa, ai servizi che la società fornisce anche su altri canali, anche offline. Uh, quindi fondamentale. Eh, il, um, il, il focus sul, sugli obiettivi. Fondamentale nel momento in cui però eh, parto con una, una campagna tenere presente quali sono i constraint di tempistiche e di, e di costi. Anche qua sembra di dire una cosa scontata però il mobile è molto diverso dal web, è molto differente come dinamiche, è molto differente come costi, è molto differente come tecnologia. Eh, basti pensare al fatto che il mobile è molto più giovane rispetto al, um, al web quindi è meno maturo sotto molti punti di vista eh, ed è anche molto frammentato come mercato dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista anche di, dei vari target ed è una cosa che vedremo eh, tra poco i target parlando di target, eh, altro punto molto importante da da considerare. Il target è dato sicuramente da eh, un target demografico, eh, quindi cercare di mh, stabilire qual è la fascia di età, eh, qual è la tipologia di utenti a cui voglio andarmi a rivolgere, in modo da tarare poi effettivamente eh, la, la mia campagna, eh, ma anche per esempio i luoghi di fruizione. Se si, mh, si vanno a, a vedere quali sono le statistiche, si scopre che il mobile si usa sì, okay, eh, al supermercato, si usa in treno, sull'autobus, per strada, in ufficio però anche spesso o anche a casa, sul divano, magari mentre si guarda la televisione. Quindi ehm, questo tipo di target mi può dare dei suggerimenti su quello che può essere la mia campagna. Infine le piattaforme. Eh, dicevo, le piattaforme sono molto frammentate in questo momento. Le piattaforme mobile principali a livello tecnologico eh, sono quella di Apple e eh, quella di Google, Android, che insieme coprono circa il 93%-95% di quello che è ehm, il mercato utile e interessante da questo punto di vista, dal punto di vista delle app. Cosa intendo per utile e interessante? Perché. Ehm, ci sono anche molti altri smartphone, altre marche di smartphone, però o hanno una diffusione più bassa oppure hanno delle dinamiche di utilizzo da parte degli utenti che non comprendono l'utilizzo delle app. Eh, basti pensare per esempio ai vecchi smartphone con Symbian. Gli altri due player sono Windows e Blackberry, eh, Windows in crescita, almeno eh, anche se molto lentamente, Blackberry eh, in declino, anche se con la versione 10, la nuova versione di, del sistema operativo, i nuovi telefoni che sono usciti all'inizio di quest'anno, sembra che ci sia una piccola inversione di tendenza. Eh, anche qua da fare un distinguo, eh, un distinguo importante, iOS è diverso da Android, Apple è diverso da Google, eh, da molti punti di vista, ma in particolare parlando di target, sono diversi i due target eh, di utenza. Per esempio, mh, nonostante Android sia più diffuso come vendita e il numero di dispositivi venduti sia maggiore, tendenzialmente gli utenti eh, Android sono meno, per esempio, meno propensi all'acquisto sono meno propensi in generale a utilizzare il proprio smartphone in quanto tale. Si tratta di statistiche, è una media ovviamente. Perché? Perché ci sono molti dispositivi a basso costo che magari vengono forniti direttamente dal, dall'operatore telefonico e l'utente ha meno consapevolezza, mentre chi eh, in genere acquista uno smartphone Apple è un po' più attento a queste cose e utilizza poi molto di più lo smartphone scaricando applicazioni, navigando, eh, navigando su internet. Le altre due piattaforme minori non sono totalmente da scartare, da sottovalutare, perché potrebbero esserci eh, dinamiche interessanti, eh, non fosse altro dovute al fatto che essendoci meno affollamento, essendo delle, applicazioni più, del, perdone, delle piattaforme eh, più piccole, eh, essendoci quindi meno affollamento le eh, campagne e le attività hanno maggiore risalto. Uh, inoltre spesso sia Blackberry che, che Microsoft spingono di più uh, perché hanno la necessità di mh, aumentare il numero di applicazioni, no? quindi sono disponibili a supportare delle attività, attività di marketing. Um, sempre parlando di piattaforme alternative vi parlo anche di Amazon, Amazon ha creato una propria versione di Android, che vive in un ecosistema a parte, quindi l'app store non è lo stesso di Google e anche alcune funzionalità diciamo, sono, sono differenti, eh, vivono su, su, un, su un app store a parte e vivono anche su dispositivi a sé. Anche qui può essere interessante valutare questo tipo di dinamiche perché, ehm, per esempio, esiste il concetto dell'app gratuita del giorno che viene selezionata direttamente da, da Amazon e che dà una grande visibilità, eh, nel, per esempio nel caso di, di campagne, appunto, di, di, comunicazione. Eh, parliamo di strumenti, eh, quali strumenti utilizzare? Allora, Il mobile l'ho definito più volte un ecosistema, in realtà è un insieme di ecosistemi quello del mobile, ce ne sono tantissimi e ci sono tantissimi strumenti eh, tecnologici e non, quindi tecnologici di marketing, di metriche, eccetera, eh, è importante conoscerli, quindi esplorare eh, e avere una buona eh, pianificazione dell'utilizzo di questi strumenti. Eh, in particolare sulle tecnologie mh, vorrei raccontare questo, esistono eh, diversi eh, livelli di qualità che si possono ottenere a seconda del tipo di tecnologie che si vogliono andare a utilizzare. Le macro, le macro aree sono quelle che ho elencato qui, c'è cioè lo sviluppo nativo che parla esattamente il linguaggio di un tipo di dispositivo, quindi di iPhone piuttosto che di Android, è il linguaggio con cui io ho la maggiore libertà e riesco a ottenere il maggior, eh, la maggior qualità del, del prodotto finale. Però è uno sviluppo più costoso perché se devo fare delle applicazioni per più piattaforme dovrò fare tante applicazioni diverse, quindi il, il mio investimento si moltiplica. Eh, di contro posso utilizzare dei, dei sistemi di eh, sviluppo cross-platform, cosiddetti cross-platform, che includono spesso l'utilizzo di HTML5 e di altre tecnologie. Pro e contro, eh, sicuramente mi permettono di eh, risparmiare, di fare un investimento minore, di riutilizzare spesso anche degli skill aziendali che magari avevo già sul web. Però di contro eh, la qualità finale percepita, la, la velocità dell'applicazione e anche il numero di, di caratteristiche che l'applicazione può avere sono inferiori, a volte non ne vale la pena del, per il risparmio che si, che si ha. Infine c'è un'ultima strada che è la mobile web app, cioè un'applicazione totalmente in HTML5 che è un, un animale strano perché è un, praticamente un incrocio tra un sito web e un'applicazione, però HTML5, questa tecnologia relativamente recente, permette di creare delle applicazioni, dei siti web che simulano molto da vicino il comportamento di un'applicazione. Um, Tenere presente di, mh, quello che può essere, eh, possono essere l'attività di integrazione con l'esistente, l'integrazione con l'esistente significa quando crea una campagna eh, potrei voler aumentare una base di utenti e, che, e quindi collegare magari l'applicazione a un CRM esistente, eh, a sistemi social come si era detto anche nel, nell'intervento prima, prima di me. Um, o semplicemente l'applicazione potrebbe dover fruire di contenuti che sono già in un CMS su web, quindi pensare a tutto quello che possono essere le logiche per integrare l'esistente con l'applicazione, con la, la, la campagna che si sta andando a creare. I contenuti, content is the king, questo è un mantra che si è, si è ripetuto parecchio nell'ambito del web e vale assolutamente anche sul mobile, questo è il cuore di tutto. Uh, il contenuto in un'applicazione è fondamentale, sembra anche qua di dire un'ovvietà, però uh, questo mantra va ripetuto e soprattutto va letto ogni volta che uh, qualcuno di noi o un cliente pensa di creare un'applicazione, perché uh, dobbiamo chiederci se nell'applicazione che stiamo andando a pensare stiamo dando delle informazioni, stiamo dando un servizio o stiamo creando intrattenimento o ovviamente più di questi elementi, però almeno uno ci deve essere. Uh, perché? Perché se no, uh, vabbè, intanto è molto probabile che Apple rifiuti la pubblicazione di un'applicazione che non ha nessuno di questi, perché viene ritenuta, non a torto, inutile. Uh, non solo Apple, anche altri, altri vendor fanno, fanno delle, del, questo tipo di ragionamento. Uh, seconda cosa, perché gli utenti la riterrebbero inutile. E quindi per il successo di quello che vogliamo effettivamente realizzare è importante tener conto eh, di questi tre elementi eh, ma se la user experience se, mh, eh, il contenuto è il re la user experience è la regina questa è una battuta che ho rubato a un, a un mio follower di twitter eh, ma che mi è piaciuta molto perché calza assolutamente il, la, la user experience e tutto l'insieme di quello che l'utente vive nel momento in cui va ad utilizzare la, la nostra applicazione. Eh, quando creiamo un'applicazione stiamo creando in realtà un'esperienza ed è importante che questa esperienza sia il più possibile eh, comoda, facile, bella, piacevole eh, altrimenti l'utente si annoia, si stufa e decide poi di non utilizzare più o di disinstallare eh, la nostra applicazione. Per fare questo è importante una progettazione molto attenta, un design molto attento dell'applicazione stessa. Um, due buzzword di cui vi parlo sono queste, il mobile first eh, è un movimento, se possiamo così definirlo, eh, abbastanza recente che dice addirittura eh, progettiamo prima eh, per il mobile invece di eh, fare quello che si fa spesso tradizionalmente, creare eh, una campagna, un'attività prima su web e poi adattarla al mobile partire direttamente dal mobile e poi adattarla eventualmente in un secondo momento o contemporaneamente anche al web. Questo fa sì che si possa dare eh, all'esperienza mobile l'esperienza migliore in partenza e non un adattamento, una castrazione di quello che è un qualcos'altro pensato per, per funzionare altrove. Un esempio di questo è stato Instagram, Instagram eh, ci ha messo due anni a fare il sito web, prima ha fatto, ha fatto unicamente l'applicazione. Um, una, una modalità di, di um, realizzare il, um, il mobile first ma che non è solo mobile first è il responsive design, anche questa è un'altra uh, un buzzword che si sente nominare spesso, il responsive design sostanzialmente uh, è una progettazione che si autoadatta, la progettazione si usa nel web questo tipo di progettazione ma anche uh, per esempio sulle applicazioni che devono funzionare su un range di dispositivi ampio, um, è un sistema di, di progettazione che si autoadatta a quelle che sono le caratteristiche la dimensione dello schermo e del device. Promozione. La promozione è importante perché se realizziamo qualcosa di meraviglioso e fantastico ma nessuno lo sa, ovviamente eh, siamo destinati al fallimento. Eh, quindi anche su, su mobile abbiamo eh, canali, canali di comunicazione e canali di, di promozione. Eh, ci sono i classici paid media, own media e earn media, ovvero eh, i, i, i mezzi di, di promozione che io pago, banalmente le AdWords, Words, eh, ma anche altri sistemi innovativi, tipo ahimè app gratis, che in questo momento è stato eliminato dal, dall'app store, però continua a funzionare per esempio su Android o anche altre applicazioni simili, dove io pago eh, per, per ottenere visibilità sugli store. Eh, gli own media, i media che io possiedo, quindi il mio sito web può essere un canale di, di, di promozione, eh, il sito mobile, altre applicazioni, quindi cross promozione tra applicazioni differenti, eh, oppure il marketing all'interno degli app store. C'è la possibilità effettivamente anche di fare delle eh, attività di SEO, anche se non, so, non si tratta veramente di SEO, però c'è la possibilità comunque all'interno dell'app store di realizzare delle attività per migliorare la visibilità della propria applicazione. Eh, Learn media invece è quello che non è né eh, mio, non è, non è neanche pagato o comprato, ma è quello che è virale, quindi tutto quello che sono eh, il mondo social, le recensioni stesse anche all'interno degli store eh, e, e così via. Infine le metriche, misuriamo eh, quello che abbiamo eh, ottenuto, quindi qual è stato il successo della campagna che, che sono andato a realizzare. Eh, ho molti, molte possibilità nell'ambito delle metriche, ho la possibilità di inserire all'interno dell'applicazione dell eh, attraverso dei tool, dei, dei sistemi di, di analytics esattamente come, come viene sul web, posso utilizzare i sistemi di analytics che mi mette a disposizione lo store e quindi eh, Apple in parte, Android e gli altri, e gli altri store. Eh, e misurare costantemente quello che sta succedendo non soltanto alla fine della campagna perché misurare costantemente mi permette eventualmente di, co di correggere il tiro su quello che sto facendo quindi è importante eh, monitorare le metriche oltre che ehm, quello che possono essere ad esempio le recensioni sugli store eh, come sapete tutte le applicazioni hanno la possibilità tutti gli store hanno la possibilità di votare e scrivere una recensione sulle applicazioni questo è uno dei sistemi eh, che ehm, permettono anche di... Eh, cioè possono condannare o dare la, il successo a un'attività, a un'applicazione su, eh, su mobile, quindi monitorare attentamente quello che gli utenti dicono, che cosa succede e dare anche una risposta molto rapida, molto veloce ai, ai feedback e, e ai vari rating. In conclusione, eh, raggiungere gli obiettivi quindi attraverso una strategia, elaborare sempre una strategia, una strategia mobile, eh, sfruttare le opportunità che ci dà il mobile per creare quel mantra che, che dicevamo prima quindi divertire, informare o, o fornire servizi eh, e sfruttare le, le caratteristiche che vabbè, qua io vi ho elencato brevemente il tempo non, è assolutamente, non permette assolutamente di eh, raccontare tutte quelle che possono essere le, le possibilità negli altri talk in parte alcune cose sono state, sono state dette se volete approfondire, eh, queste cose noi realizziamo anche dei workshop in cui raccontiamo per un po' di ore eh, tutte queste tematiche in maniera molto, molto più approfondita e molto più ricca di esempi e di altre, e di altre informazioni. Infine concludo con questa frase un po' provocatoria eh, di Andrew Keen, che è, un, è un, un imprenditore statunitense, anche un po' controverso, eh, che dice... Eh, il mobile è destinato come termine a scomparire, sostanzialmente già, già suona quasi arcaico, perché il mobile sta diventando in realtà eh, talmente pervasivo che eh, entro qualche anno non avrà neanche più senso parlare di mobile e distinguere mobile e non mobile, sarà il, la norma, eh, la tendenza ormai è già talmente avanti che eh, questo succederà molto presto probabilmente, quindi è importante essere pronti e preparati a questo tipo di evento. Grazie. Grazie Francesco.